Allora, vediamo l'ultimo uh, esempio di ciclo che ci propone uh, Flogorytm. Vi faccio vedere qual è. Abbiamo visto while, for e poi c'è do. Quindi in, nel solito algoritmo che calcola la media tra n numeri ho adesso uh, sostituito il ciclo while che abbiamo visto uh, nel video scorso con il ciclo do cosa cambia lo si vede immediatamente anche visivamente che la condizione che deve essere vera finché il ciclo continui a essere eseguito non è posta all'inizio come in questo caso vedete qua ma è qui alla fine questo comporta il fatto che il primo giro viene comunque effettuato um, e quindi eh, è inutile inizializzare la risposta dell'utente dell come positiva perché il primo giro viene comunque fatto e quindi al primo controllo esisterà già una risposta reale concreta dell'utente eh, da testare. Quindi non cambia assolutamente niente se non questo fatto. Tutto il resto rimane uguale. Evitiamo quindi anche di andare a controllare che funzioni perché gira e andiamo invece immediatamente a vedere la traduzione in python allora mm, dunque la prima cosa che si vede è che um, python traduce questo ciclo do ancora con un while e come commento, questa è una frase di commento e lo capiamo dal fatto che davanti c'è il simbolo di cancelletto, quindi quando c'è questo simbolo, quello che c'è scritto dopo non è da interpretare come un'istruzione, ma è semplicemente un commento che viene messo eh, per spiegare alcuni passi del programma, quindi ne vediamo uno qui e uno qui, quindi evidentemente il ciclo do. Uh, così come proposto da Flogritp non esiste in Python e quindi viene simulato utilizzando invece un ciclo while siccome il primo giro deve essere fatto comunque come viene simulato? Eh, la condizione che si mette perché sia verificata è una condizione che è sempre vera cioè il valore logico vero quindi ovviamente è sempre vera quindi finché la, finché la condizione che è sempre vera è vera Fai tutte queste eh, esegui tutte queste istruzioni. L'ultima istruzione del ciclo però è una istruzione di controllo if che dice questo: se non è vero che la risposta è y piccolo y grande, se questo non è vero, allora eh, fermati, stop, e il commento è esci dal giro. Quindi è una forzatura è un ciclo che si interrompe mediante una condizione, un'istruzione di controllo ehm, che dà il break quindi è, una, è un ciclo che si interrompe soltanto in modo forzato in questo modo dopodiché si esce dal ciclo e tutto funziona cioè viene fatto il resto quindi è una simulazione in realtà viene tradotto ancora con un ciclo while copiamo il codice andiamo nella shell di python apro un file dell'editor di testo incollo aspettate che forse non l'ha preso ok incolliamo lo andiamo immediatamente a modificare la solita istruzione qua con la concatenazione che non funziona chiudo le virgolette inserisco f all'inizio run sì, lo salviamo nel solito posto e lo chiamo media do. inserisci un numero 5 ins poi hai altri numeri sì 8 sì 2 no la media aritmetica è 5. Okay. Quindi anche il ciclo do, pur non esistendo, viene simulato e, eh, da un ciclo while che ehm, flogoritm traduce eh, in maniera perfettamente funzionante.